Non avete capito. No. Avete, non avete che? Capito. Che? Signori! Non funziona la campana. Oggi, oh, ah, c'è che... cioè, signori. Cioè, ci sei solo tu, Kat oggi, sai? Esatto, la migliore. La migliore. Però sai cosa dobbiamo andare a fare oggi? Cose veramente fighissime. Oggi c'è eh, lion. Um, però mi devo un attimo mutare qua. Perché devo dire una cosa ai miei amici qua. Raga, in realtà non è mai vero, non è lion. Dovete sapere questo. Non è assolutamente Lion. Quindi. Quindi. Questo. E io mi ero mutato e io un ti attimo e, Signora? Signora, io la stavo sentendo. Ero mutato. Lei è stupida. Lei è sparito così senza Là c'è Lion, vedi? Uh, eccolo qua Uh, tu scrivi gli ciao Lion tutte queste robe qua. E poi dimmi anche se scrive qualcosa in chat per vedere un attimo che cosa scrive. E Lui ha detto che ci dovrebbe dare dei compiti, ok, questo lionio. Quindi, infatti, prima aveva in mano un libro. Ora non so dove caspita è sparito il libro. No, oh, eh. si è già salutato. Ha detto che adesso ci passa tutto. Ok, cose. ci passa quello che dobbiamo fare. Perché tecnicamente lui è il Lion. Che è vero, vero, vero, vero, infatti, uh, ci ho parlato prima. Come ti senti perché c'è lion qua? Non lo so, mi sento un po' in soggezione. Vabbè, ah questo è non normale. Non essere sincera. Qua Vorrei dice... Fare per fare tipo la fangirl, tipo sai, no, tipo iii! però non lo farò per la <ride> Non loro, lo farai. Dignità. Esatto, per fortuna, bene. Allora, c'è scritto, pane, però... prendetemi subito del carbone e del ferro, capito? E voglio anche una casa bella e anche del cibo. Ok, Ma va bene. mi piace che mi dai gli ordini così. Eh, lo so, ma perché sai, cioè, mh, vabbè, insomma, Lion è Lion, no? quindi cioè, è anche giusto che ci dia un po' di ordini. Noi, tu allora. sai dove è la caverna, perché tu conosci meglio questo mondo. Va, eh, possiamo andare dalla mia, così okay. siamo a posto. Ok, dalla tua. Um, ho stra paura, perché, oh mio Dio, c'è Lion. Mm. Aria, aria. Scusa, sì, scusa, non volevo... Non ho nascosto le mie cose poco legali Quindi non vorrei che hai capito oh No esatto Aspetta che mi muto di nuovo un attimo Che devo dire um, una cosa Allora ragazzi praticamente Non sapete qua, qua voi ovviamente Però eh, io devo dare un sacco di fastidio a Keto Ora lei non, non mi sta sentendo e, um, sarà veramente difficile Ma mi sa che lei si innervosirà Prima o poi Perché cioè nel senso per forza ma sarà divertentissimo Anche perché cercherò di dargli tipo i colpetti Le robe cioè un sacco di cose Strane comunque lei sta tipo correndo un sacco Niente adesso mi smuto di nuovo eh. Ehi Ciao eccoci qua Guarda, Prima che andiamo in casa ti devo introdurre I miei nuovi amici oh, Questo bello. qua bianco si chiama Polpetta Aia, sì. e mi rompi le piante. No, scusa, mi è non amore. Quello marrone si chiama cioccolata e quello, quello rosa si chiama capezzolo. Polpetta, eh sì, quello rosa si chiama carezza. Capezzolo. Eh, scusa, non si dica. Oh, Raga, no, scusa, il termine scientifico Family friendly è appurato a uso di YouTube. Ok, no, perché se sentite questi urletti poco virili è perché ho stra paura <ride> di YouTube, De la, capito? Del, sim, del simpatico BAN! Eh, simpatico. che bello Visto il bambò. bello il mio bambò. Che bello! Cioè, Ottimino. è bravissima. Non mi cioè, picchiare, ho poco, poco pane. Raga, ci sta seguendo comunque. Non, non per ah, dire. Sì, infatti, cioè, vabbè, ok, il tour di casa <ride> di borde Mi sto sentendo in ansia. Ma ti piace la mia mia oniera? Sì, è perché bellissima! No, ti, ti, scusa, ti, ti, scusa, ti, scusa non nessuno. volevo. No, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa. Certo che venisse a prendere. Scusami, Sai. non volevo. No, è che ho trovato. Non ti prende a pugni. Io ti prenderei a pugni. Andiamo. Ok, andiamo, forza. <ride> Comunque, è veramente bello tutto questo posto. E sei molto brava. È che io mi sento molto in ansia in questo momento perché c'è l'ion. Lion si sta un po' adirando Ho scritto prendete subito il ferro e il carbone schiavi Come schiavi? E schia... ha detto parole poco fermi di friendly. Aspetta mi, mi tipo Se no qua Lion si innervosisce Eccoci okay, qua yeah. Andiamo Mamma che, che ansia però eh Cioè non si può fare niente Allora andiamo anche okay, che te sei tutto nudo nella miniera Sì sì sì ma tanto a me piace andare nudo in... no. <ride> Mi dissocio sì, scherzo si sì, sì, dice Scherzo non si fa raga Sto scherzando e chiaramente i bambini nella no, no no no no mi dissocio <ride> <non si> <ride> Scherzo perché Kate, per, ovviamente, per carità Sì ovviamente è tutto puro scopo ludico ricreativo Sì ho trovato sì, dell'oro Bene sì, bene se uh, se uh, Io, io ho piace? trovato delle eh, Esatto, che tanto glielo devo dare io siccome uh, Dammi stozzo di oro Dio Eh ma allora stai calmo Guarda c'è un tuo fan Eh? No scusa ma hai appena insultato un mio... Vieni. <ride> Eh! Ok, è esplosa la gioia come tutti i fan Mi fa piacere, dai No, oh no, non si dire Ah, Ah, l'ho ammazzato no, mi Ok, uccidiamolo bene Adesso se prendiamo lo anche lo questo trovo, ferro Però attenzione che col... ti... Madonna, ti sta bene Ti sta no, bene E scusa. tu lo stavi scavando piccone di... Pietra e non rompi loro col piccone di pietra. Eh, ma ci credo. Ma eh. Che giochi a Minecraft? eh? uno e mezzo? Si. Sì. Lo fanno anche i bambini? Eh, eh, hai, hai, ragione, hai ragione. Uh, beh, eh, sì, hai hai trovi ragione. Beh, hai ragione anche adesso. hai detto? I bambini che trovi nella caverna? Dai, mi dissocio. Ma che è? Ma cosa e stai dicendo? C'è la, la caverna effettiva, quella grossa, se ti sei perso di nuovo, vero? Mi sono praticamente perso. No, ci sono! Okay. <ride> Eccomi qua. Andiamo, Quindi forza. Dovresti trovare le cose grosse. Forse anche i diamanti, forse, se ci va di, di fortuna, ecco, insomma. Forse anche i diamanti. Speriamo anche perché poi Lion serve molto più contento. merda No, mm. stai bruciando il male. Eh no, non è colpa mia, è colpa del male. Per cioè, praticamente qua c'è dei geyser sotterranei, no? Che... Mm. Fanno far uscire anche della lava. Eh? Non interromperti così cos'è, però, porca puzzolona maiala di quella scurreggia. mi parli sopra. sotto specie di... Guarda. Ma grazie al ca... Però non fermarti. Ah, comunque ha scritto dove siamo, cosa stiamo facendo. Eh, tu scrivigli di ci... C'è uno slime. Ok, va bene. Uccidi lo slime che è importante. Uccidere questi slime schifosi. No, No, scusa. Togli quella lava subito L'ho tolta Ma avevi delle... Dare... un sacco di roba importante, dai, ti prego, ci ho messo le ore a oh, prendere Ok, ok, tra tranquilla, tranquilla, non, non sei morta il circuito, eh, se ancora la No, non c'è, non c'è, non c'è Sei entrata? Mi senti? Dai, porco, il tuo... Non posso dire, <ride> no. non posso dire Kate, no, no, no, di, di, giustificati con la... Scusami, è che no, sono veramente... No, io c'è un rinc... Mm. No, no, eh beh, scusami, eh, ma poi si vede che sei morta per colpa... Sto stupida perché muori e io ho scritto perché Dunis sei scemo eh, eh, ma certo, no, diamo la colpa, diamo la colpa se È colpa tua. Sì, sì, se, dicono sempre così eh, Si vede che ti conosce poco <ride> Ma mi certo, viano, ma, ma... Ma certo che mi conosce, ma è ovvio che, cioè, io sono un, un suo tu collega Cosa <ride> Vabbè, andiamo Cosa stai dicendo? Non parlare così eh, in modo strano. Cioè, nel Stavo senso. Sto soffocando se... un attimo. Guarda, c'è tua madre qua. Dove? Voglio vedere. E eh, però non ti vedo più Scusa eh, non Vabbè però sei guarda cioè uno. Ma abbiamo trovato se, Allora a parte, a parte le cagate Wow che simpatica Ciao, ma... Ciao mamma Come no, stai non oggi? Non ho trovato il ferro Perché qualcuno Mi fa bruciare nella lava Io come lo trovo il ferro se eh, eh no ma invece Dobbiamo trovarlo Senti un po' eh, Trovamelo immediatamente Anche perché poi Non sono disposto qua A stare tre ore dietro al tuo culo. Ho detto dove siete Un'altra parola Poco family friendly Oh no Cerca di renderla più family friendly che defici nelle capacità cognitive. Ok, ok, perfetto. Allora, allora ho capito cosa intendi dire, tipo cretino, no? Si può dire: mm, ti... eh, uh, eh? Uh, uh, uh. Oh, guarda, ma che ma che brava che sei! Complimenti, complimenti, è davvero! Sì, sì, sì, sì, Sì, sì, è tuo. Mm, no, ma infatti adesso io volevo. Mamma mia, scusa, non volevo dire questa cosa. Mm. E praticamente... Oh no, non volevo... Cosa dai si fa... Che che ho un cuore testa di... Mm. No, scusami, no. è che sono tanto in ansia. Ma, ma come sei diventato un, un estimatore della... No, non posso dire, no. non posso dire. Senti, no, eh. Dai, muoio male, dai, uccidili un po', fai un po' qualcosa di utile. Sì, no, ma infatti hai ragione, adesso infatti sto per fare un po' qualcosa di utile. E, no ma infatti adesso guarda mm, Se fai quello che penso Se fai quello che penso io ti esplodo Nel villaggio eh Ma cosa cosa non ho capito Cosa ah, bene. Cosa ci fai che non ti attaccano gli zombie eh Dimmi un po' Non ne ho idea cioè. No sei proprio Guarda tua madre lavora alle poste italiane Fa proprio quel lavoro lì Scusami, è che sono tanto in ansia, quindi mi spawnano gli zombie dall'ansia Senti, abbiamo trovato il ferro, l'abbiamo trovato Andiamocene via da qua, dai, Dom Sì, che sennò abbiamo qua... trovato il ah, ferro Andiamo Adesso uh, Dove si esce, scusa? Dove ci sono gli zombie? No, si esce da questo lato di qua No, no, dai, perché io ti odio cerca, cerca di essere più celere nelle risposte, però più celere No, non sto, perché c'è. C'è gente che mi picchi Io ho perso la strada <ride> Raga guardatela Come sta correndo <ride> Vai vai vai Continua un po' Vai sali sali brava brava No eh, Pensavo stessi per dire qualcosa di poco Sì sì sì Eccomi ciao ecco io sono arrivato prima ah, Stupida Sono stato tippato? C'è stata fatta la danza? Ciao Ciao, ciao, ciao Aspetta, no, mi dissocio, mi dissocio da queste cose che ho vuole, appena fatto ti, ti, Tieni lion, dove, allora, eccoti qua, tieni questo, poi cos'altro voleva? Voleva del cibo? Allora gli diamo questo cibo qua Intanto, um, ok Adesso dovremmo andare a prendergli della, della, della de, a fargli una casetta, no, giustamente. La casa di là, Vedi ha fatto così, no, giusto? Mi sembra corretto. Infatti adesso dobbiamo fargli la casetta. Tu, mh, dove dici di fare? Io dico di andare fuori, prima di tutto, di base. Sì, direi di sì. Ok, mh, argomenta ciò che pensi, signora Cat. <ride> <ride> mi, mi ero un attimo addormentata, allora no... Noi sì, però lontano un po' da tutti perché se piglia lo male decide di, di esplodere cose, io non voglio che ci sia a casa mia. Non vuoi vicino. che ci sia, giusto? Infatti adesso andremo lontano. Ecco, allora io sono vicino a Lion, tu chet non so dove tu sia, cioè veramente, sei vergognosa. Ti sei tipata, vergognati. No. Andiamo io a costruire. Ho fatto la tecnica del teletrasporto. Eh, vedi, Madonna, ti sta prendendo Avete rotto i coglioni. <ride> <ride> <ride> Comunque, c'è cioè, questo lion è le grandissimo. che papere metti quando, quando parlo? Ti madonna. Ti sì, parlo. sì, sì, andiamo. Oggi, non so cosa sta dicendo. è impossibile giocare con te. Eh, ma perché sono tanto in ansia, capito? Eh, ti devi rompere le scatole a me. Non ho capito. Cioè. Eh, si. Sì. Niente. Io, infatti, adesso sto andando a cercare un posto più. Cioè, no, non volevo dire che ti lo rompo so le palle. io. Parla. Vado, vado, vado Sto infatti andando Adesso praticamente uh, Ti tipo dove, dove sono andato Praticamente tipo così No però sto scrivendo in maiuscola Quindi non va bene E qua costruiremo la casa di Lionionion. Allora la, come vuoi fare la casa di Lionium? Tu sei la costruttrice Tu sei la super più brava costruttrice del mondo non probabilmente so, a lui piacciono le robe medievali castellesche Quindi secondo me Potremmo fare una sorta di casa in stile medievale oh, so. Ok, la casa in stile medievale ci sta anche eh, ok, tu... Dimmi che materiali hai bisogno, che io sono, sono pronto già qua con i materiali, dimmi un po'. Uh, allora, mi serve la forcia scura, Ok. Poi mi serve la... la pietra... <ride> questa ti va bene, ok. Ma, ma non, non è proprio... Poi, pietra, la pietra, la stone, questa, giusto? No, mi serve quella fatta che è, Questa che è già a forma di... Vabbè, sì, Ok, okay poi... Ti serve questo, giusto? Hai detto... E questo. No, e poi anche non questo. Quello, mi serve il vetro, tipo. Il vetro, quindi questo? No, il vetro, queste sono... sono ah, perché sì, vero. glass in inglese, glass, ok? No, sì, perché non mi ricordavo più come si dice vetro, giusto. E poi mi servono delle porte. Ok, giusto, le dormati, queste, Ma no, però va bene lo stesso. Dio! Queste la vanno benissimo. Porta queste Perché è andata via la porta? Eh? Stavola perché c'è una porta che cammina da sola? Mi scusi, mi la porta? <ride> perché c'è una porta che cammina da okay, sola? Se ne servivano, grazie E poi uh. mi servono degli scalini di legno scuro per fare il tetto Ok, de degli scalini di, di tetto scuro? Eh, ma perché, guarda caso che tu e lui capiste, che io come faccio a costruire sì, ecco una qua. bella casa con questo questo, questo, questo e questo. Eh, eh ci stanno questi colori e insieme, questo. direi. Allora, eh, allora, veramente sei vergognosa. Eh, la... L'ha presa, presa male perché pensa che sia questa la sua casa, capito? Dai, mi state facendo morire io. Ti che sta giuro, prendendo in fatto. giro. In giro. Ma non è vero, ma che cazzo... Vergognati, vero, che ca... vergognati gattaccio. Fai le fusa, no, no, no, no, no. Comunque fra poco devo prendere un po' di cibo. E eh, perché sto morendo proprio di fame. Ah, se vuoi lo do io il panino, uh, che panino è? il mio panino grosso, guardalo, signora! È tutto un po, un po' abbronzato. Però a noi ci piacciono le cose. ¡Aia! è eh, troppo forte, signor Gesualdo. Uh, senti facciamo così, io gli faccio una casetta qua sotto terra e la apprezzerà Sto facendo io la casetta No però tu non la sai costruire bene come me No e io invece la sto già costruendo, la mia sarà più bella Ok, poi Lion ci dirà quella che preferisci di più, ok? C sì, ce più lo dirà Sarà di parte sicuramente No di parte cosa vuol dire? No perché tanto lui non mi conosce Non può Ma essere di parte mai. Ma ti sembra che vogliate rompere le scatole tutti quanti eh, ma guarda, in realtà no, io non, non rompo le scatole. Sei tu che hai Dai, come problemi cerebrali. a costruire così. Eh, cosa vuol dire così? Continua a venirmi a picchiare, io non riesco a costruire se mi continuo a rompere le palle a sta maniera. Eh, ma ha anche un po' ragione. Ma perché? Perché sei, sei Cat. Vabbè, allora perdonami. eh Sì, sì, sì, sì. Ma senti un po', come sta andando con quella casa viola? Bene, grazie. Oh, il cibo qua si fa sentire comunque. Eh? Io ho proprio bisogno di tanto cibo. Cioè, nel Guardo, senso. Quanto se bisogno? In modo moderato? In modo eccessivo. In insomma. modo straordinario. Ma che cazzo era quel. quel singhiozzo che avevi fatto prima? Mi scusi. Eh, perché mi è mancata un attimo l'aria? Ah, ecco perché, certo. Ti era mancata l'aria. Bene, uh, quest'aria comunque spero che ti esca dal. No, guarda. <ride> che eh. schifo! Sei... Dai, no, sto morendo? Io non perché? Uh, bene, direi che è pronta la casa. Non è vero, ma lasciami il tempo di costruire. Eh, ho capito, ma hai rotto le palle, cioè nel senso noi qua siamo a 18 minuti, figo. Eh, uh, uh, ricordatevi di tagliare sta parte. Uh, insomma, è quasi un po' più troppo, no? Cioè nel senso bisognerebbe Beh, andare... Ma c'è un, un minuto che sto facendo sta casa, ma cosa volete? Ma uno cosa zombo minuto. Di... Cosa vuol dire Hai detto mi serve uno zombo un minuto ma tu sei... Dai io non posso fare queste cose non vado, è... sì. Scusa mi fa ridere Perché l'altra ah, tipo ho preso tutto ad un tratto A, a picchiarti ah, Senza motivo no? Cioè tipo ti ha visto? Uh -huh. Grande lion uh -huh. No vabbè ma cioè è troppo bello no? Cioè raga Aspetta grande Ciao Lion, vieni. Vieni. È pronto, perfetto. Ora che è pronto. È un tugurio. Uh, che gli hai fatto lì sotto? Sì, esatto. Ma no, già già dato dei materiali del cavolo, almeno sono riuscita a farlo. No, no, no, di no, di no, una no una silenzio. Mia. Prima devi giudicare Lion, non è che puoi giudicare tu, forza. Allora, uh, Lion, uh, questa è casa di Cat. Dio Cat. di... <ride> Vabbè, di che forza entri, signor Lionio. Guardi, è. Eh, eh, che schifo, veramente. Che schifo. Ma no, Lea. ma no, ma scusa, ma come ti permetti? <ride> no, scusami. Non no, no eh, eh, perché sono veramente in ansia, capito? Niente Quindi è per quello Piazza che Ha piazzato i cartelli C Cosa ha scritto? Cosa sta scrivendo? Ma sta scrivendo cose? Cosa sta Ma il eh, signor eh, Ma cosa sta facendo? È una È una merenda È una merenda Ha scritto È una merenda Ha scritto raga È una merenda è una vai, a vai a leggere E mm. niente io, eh. io non lo sfondo Io me ne frega niente Aspetta, niente. aspetta, aspetta, aspetta. Prima devi valutare Prima devi valutare la mia casa Quindi non sfondarlo ancora Perché sicuramente alla mia dirà che che, che, che fa schifo No Secondo me dirà che è bellissimo. Perché è bellissima Quindi, qua, signor Line, Questa è mia. Vediamo un attimo cosa dice. Qua dirà che. No, aiuto! Ma è deficiente, è deficiente. No, no, no, no, no, no, no, fermo, fermo, fermo, fermo. No, mi sa che si è arrabbiato. No, no, no, vai via. No, no, no, fermo, fermo, fermo. No, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa. Io capiro, io Cosa bacino, ne pensi io ne della casa mia? Non parlarmi addosso brutta introglodita in Fammi vedere un attimo quello che, quello che pensa il signor Lion Secondo me dirà che, che è molto meglio della tua sicuramente Questo... Ma come? Ma scusa non c'è paragone eh. Infatti non c'è paragone, la mia è molto meglio Ma infatti adesso vedrai che cioè ammazzo eh ti ammazzo cioè, la cesta no, incantata e eh, ciruzzo la cena no non mi allora io prendo prendo le TNT e ti faccio vedere sai guarda devi devi è bella è la migliore no, no, no, love vlog no, grazie to... <laughs> <li sto>, <laughs> mi mi no, no no no grazie no. Non avete, no. non, avete, non, avete Get. Get. non avete capito, non no. avete non avete capito. Non avete capito, non avete. Ecco cosa siete siete. Che? E sta vanilla, no. basta, mi avete rotto le palme, Me ne vado, basta, basta, va. ciao. Ma che